Benvenuto, Allora Adesso ci racconti eh, come hai sfatato il mito del con questo non ci campi. <ride> una cosa impegnativa, esatto. Eh, io sono felicissima di essere qui e stasera, visto che ormai sono verso la fine, vi racconterò una storia, una storia che tutte le volte che la riguardo mi domando come è potuto accadere davvero, se è stato un sogno oppure è successo davvero, ma è una storia vera, è una storia di sogni di pregiudizi, di mancanza di coraggio e come va a finire lo scopriamo alla fine perché non voglio spoilerare e allora praticamente praticamente è una serie di Netflix esatto. Dieci 10 minuti non bastano troppo poco ma ho fatto c'era Beautiful in 10 minuti no? Quindi... ok ci provo anch'io vai grazie allora io non, non so se voi ci credete ancora nei vostri sogni o se ce li avete ancora. Io avevo dei sogni una volta, solo che a un certo punto mi dissero che erano dei sogni un po' ingenui e un po' infantili. E quindi a un certo punto li abbandonai. Questi sono i primi grandi pregiudizi. Chi è che decide se è infantile o ingenuo un sogno? Però fu così. E cos'erano questi sogni così ingenui e così infantili? Chissà se anche voi vi riconoscete. Beh, io quando ero piccola volevo regalare sogni l'umanità con le mie storie volevo fare tutti felici io adesso so che in chat mi arriva Piero dritto come un fuso mi dice che non sono la Nutella e non posso fare tutti felici ma ero una bambina ambiziosa pensavo di avere le carte in regola scrivevo tantissime storie le disegnavo, facevo i fumetti ero felice e avevo più autostima a 8 anni che a 38 e quindi ero convinta che ce la potevo fare perché avevo tanta fantasia ma sapete la fantasia e non è mica per tutti, e non vale sempre. Arriva un Finché sei piccola va bene, ma arriva un momento in cui... Ah, tu hai tanta fantasia? Eh sì, sì, molta fantasia. Ah, quindi sei sempre sulle nuvole. No, no, aspetta, cosa? Sei un po' svampita. No, no, no, arrivo in ritardo, ma sono svampita. Però sono molto sensibile. Ah, una ragazza sensibile. Quindi ti metti sempre nei panni degli altri. Sì, sì, sì. Giustifichi tutti. Beh, aspetta, eh. ma tu lo sai che le persone sensibili a questo mondo vengono schiacciate, tu dove pensi di andare così? E inizi un po', ti un po' di ansia, inizi a preoccuparti, dici va bene, poi arriva la frase clou. Ah, poi ho visto che scrivi, bello, sì sì, disegni anche a ah, belli, gli ho visti i tuoi disegni. Sì, però ricordati che sono passatempi, né? eh? con quello guarda che mica ci campi, dove vuoi andare? Devi diventare grande, fare cose serie. Ecco, la parola serietà, ok? La parola serietà mi ha perseguitato per gran parte della mia vita. Mi dicevano sorridi troppo, sei troppo allegra, non sei seria. Le persone serie non sono affidabili. Oh, sorriso uguale inaffidabilità. Non lo so, c'è stato un momento in cui ho iniziato a sentirmi sbagliata. E se voi mi chiedeste... Chi erano queste persone? Io sapete che non ve lo so dire, non ho le facce. Sicuramente non erano i miei genitori, loro erano più matti di me, loro dicevano fai l'artistico che sei felice, eh sì, loro mi dicevano così, ma la televisione sentivi disoccupazione giovanile. Prendevi il libro di, non me lo dimenticherò mai, terza media di orientamento, quando scegliete la scuola, abbandonate per favore le vostre ambizioni che avevate da piccoli, perché molto probabilmente sono su sogni infantili che non vi daranno nessun futuro. Libro di orientamento di terza media, come stroncare appunto i sogni delle persone. E però, allora a un certo punto inizia a dirti, ok, io non voglio rimanere disoccupata, era la mia paura più grande, io avevo proprio paura di rimanere disoccupata senza lavoro, o di finire sotto il ponte. E allora ho detto, allora come posso fare a non rimanere disoccupata? Eh, devi scegliere il, un lavoro serio, un lavoro che ti permetta di mangiare, di vivere, un lavoro dignitoso, niente arte, gli artisti guarda che sono tutti morti di fame e allora a furia di sentire queste voci, questi messaggi nella, nella testa dici ok va bene, facciamo che allora scelgo una università seria e ho scelto l'università che dava più possibilità, in assoluto di trovare lavoro almeno all'epoca ok? d'accordo? Eh, indovinate cosa ho scelto a me che piaceva disegnare e si legge si legge, 5 anni feci tutti i compiti, gli esami giusti mi laureai con 105 feci anche una scuola di specializzazione non, eh, non contenta feci due pratiche e quella dell'avvocato e quella del notaio quella dell'avvocato e anche quella del notaio, perché l'avvocato partita IVA all'epoca, eh, la partita IVA veniva vista come il male, io mi ricordo i discorsi anche a volte mh, con degli amici, no no, ma sei matta, partita IVA, brutto mondo, l'insicurezza, no no, non, non si vive con la partita IVA, bisogna avere il posto fisso, il posto da dipendente, e così andai a lavorare dai notai. Avevo il mio bel posto fisso, Fac scrivevo atti tutto il giorno di diritto, però avevo il mio stipendio a fine mese, e lì iniziarono gli attacchi di panico. Questo non l'ho mai detto, però credo che sia importante. Iniziarono gli attacchi di panico, e io pensavo che fosse lo stress perché lavoravo troppo, lavoravo veramente tanto, volevo far vedere che ero brava e che ce la potevo fare. E... e e una vocina dentro di me mi diceva, ma secondo me non sei molto felice. Io dicevo, no, con queste sciocchezze, io sono felice, ho il lavoro um, che volevo, sono arrivata finalmente in uffici prestigiosi, ho il mio stipendio, va bene così. Adesso vado anche a convivere, quindi basta con queste sciocchezze giovanili, e, e andai a convivere e comprai il primo divano il mio primo divano, l'abbiamo comprato io e Stefano, divano viola con i cuscini, vede pistacchio, è quello lì. Eh, perché vabbè, facevamo dei lavori un po' noiosi, ma la creatività e i colori ci, ci piacevano. E Io mi ricordo che il divano dell'IKEA, quando l'abbiamo comprato, ho detto, mamma mia, quanto ho speso, però va bene, sai cosa ti dico? Tanto io a fine mese ho lo stipendio, quindi non ti preoccupare, Vale fine mese lo stipendio, che cosa può andare male, cosa può succedere, i lavori da un notaio, i notai non falliscono mai, Stefano, studio importante di geometri, cosa può succedere? Arrivò la Lehman Brothers, noi abbiamo beccato la scia in realtà perché successe prima, ma arrivò e noi da un giorno con l'altro disoccupati tutti e due, Stefano faceva le case, era un geometra, a casa. Io vendevo le case, facevo gli atti a casa. Tre anni di disoccupazione. E tre anni dove io mi ricordo, mandavo CV come se non ci fosse domani, ma tantissimi, e non ne andava bene neanche uno. ho bisogno della Zan Tedeschi per chied farglieli vedere, per capire cosa non andava. Dovevo conoscerla prima, però era un formato europeo, quindi già eh, solo quello ci faceva capire che qualcosa non funzionava. E una frase che mi dava i nervi quando presentavo questi CV, tutti mi dicevano che percorso, che ha fatto, che brava, che CV. E io dicevo sì, bello il CV, ma non funziona, quindi sa cosa me ne frega che mi dica che è bello il CV. E una mattina, una mattina me la ricorderò sempre, era luglio, c'era questo cielo azzurro meraviglioso, nella mia città c'era questa rietta che scendeva dalla Maddalena alla montagna di casa, io andai a fare questo colloquio e decisi che quel giorno era l'ultimo colloquio per un lavoro serio che facevo nella mia vita. 100 euro al mese, 8 ore di lavoro, dal lunedì al sabato. Allora, io non mi ricordo le facce di chi mi diceva che non, ci, non andava bene, che avevo fantasia ed ero sensibile e gentile, però mi ricordo la faccia di quell'avvocata. Io quel giorno tornai a casa da Stefano e gli dissi, sai cosa ti dico? Disoccupati per disoccupati, facciamo qualcosa che ci piaccia, qualcosa che ci renda felice. Io ero veramente stufa, avevo fatto tutto giusto, avevo fatto quello che mi avevano detto di fare, avevo scelto le scuole giuste, avevo fatto l'università giusta, seria, eh? Mi ero comportata bene, mi ero fatto un mazzo quadrato ed ero disoccupata senza un futuro. Ho detto basta, sono stufa, almeno facciamo qualcosa che ci rende felice, saremo poveri senza futuro, ma felici. Eh... E così Stefano, Stefano decise di fare il filmmaker, partì per l'Indocina a fare documentari per, con questo documentarista che gli insegnò il mestiere e io decisi di tornare alle mie prime passioni. 32 anni, mi iscrisse a un corso finanziato dalla Comunità Europea per la promozione dei beni culturali con le nuove tecnologie. Ero la, una delle più vecchie, erano tutti 24 anni, io ne avevo 32. Eh, solo che mi ero resa conto che ero salita forse sulla montagna sbagliata e forse dovevo scendere da quella montagna e così mi sono incamminata e ho iniziato a scendere ho fatto questo corso e sapete cosa è successo? lo sapete? è andato tutto bene, cioè le cose funzionavano, andavano ho conosciuto una persona meravigliosa come Gigi Tagliapietre e tutta la sua famiglia che mi ha insegnato un mestiere. Ho conosciuto Alessandra Farabegoli, Miriam Bertoli, Rocco, Maffe, Sergio Cago, Roberta Milano, che mi hanno iniziato a raccontare di questa comunicazione, questa comunicazione che aiutava le persone, che le rendeva felici. E io... Mi ricordo sempre che erano venuti a Sirmione per questo progetto, c'era tutto lo status del BTO, e io ho detto, ah, è mio, sono io, io posso far felice le persone, ce le ho le parole, ce le ho le immagini. E, e, mi ricordo Alessandra aveva detto questa frase, scrivimi qualcosa che ho voglia di leggere. E ho detto, sì, io voglio scrivere qualcosa alle persone che abbiano voglia di leggere, voglio fare questo. E Roberta Milano mi ha detto, mi ha raccontato Facebook e mi ha fatto vedere che lo potevo usare non solo per cazzeggiare, ma per raccontare le aziende e le destinazioni. E allora ho ricominciato a scrivere, non avevo più paura di scrivere con il mio stile, quello stile che dicevano che era strano, mi ricorderò sempre, Raimondi, cosa vuol dire che le rose abbracciano le colonne? Eh, le colonne? Le rose abbracciano le colonne, le rose decorano le colonne. Ah, eh. Lei ha mai visto delle rose che abbracciano le colonne? Io, nella mia ingenuità, all'epoca, dissi sì e mi dissero che ero strana. Poi è arrivata la carrada ma liberato anche da quel peso. E quindi iniziai a scrivere, iniziai a realizzare post che la gente leggeva e che piacevano, quella mia sensibilità empatia, tanto vituperate, servivano per coccolare le community e la fantasia e la creatività mi aiutavano a risolvere i problemi, a trovare nuove idee, fare nuovi progetti. E io finalmente ero felice! E stavo realizzando quello che volevo e mi sembrava un miracolo. Poi conobbi un'altra grande famiglia, un'altra grande grandissima famiglia, che è la cooperativa DOC, con Ipernova DOC. E, e lì mi aiutarono nel mondo della partita IVA, perché io ero, ebbi anche la partita IVA, ma facevo dei gran casini, perché ecco, io la burocrazia, infatti non so perché ho fatto legge, io la burocrazia due mondi paralleli che non si incontreranno mai e quindi... Eh, sono uscita dalla partita IVA, avrei voluto incontrare il Freelance Camp. Prima vi dico la verità, avrei avuto molti, eh, eh, molti più aiuti e suggerimenti. Comunque sono uscita dalla partita IVA, sono entrata in cooperativa. E, e lì non ho avuto solo le tutele e degli uffici che mi aiutavano appunto con i conti, con i contratti, con i bandi, ma incontrai persone che partecipavano e mi davano una mano a questi progetti che da piccoli diventavano sempre più grandi a me non sembrava vero tipo il progetto scuola digitale siamo partiti in pochi e adesso è grande ci sono anche tanti ragazzi giovani che ci lavorano e quindi ho trovato dei soci in cooperativa che mi danno una mano e non sono dei nemici non è qualcuno che ti può fare ombra sono persone che corrono insieme a te verso un traguardo il meraviglioso mondo della veramente la cooperazione e della collaborazione. E poi l'altra cosa bella, appunto, la cooperativa, sono i valori, il fatto di credere in grande. C'è Demetrio, Gigi, Piero, che mi dicono sempre a cavolo, pensiamo in grande, osiamo in grande. Io mi sono sentita nel posto giusto, nel posto per me. E allora ho recuperato i miei sogni e mi piacerebbe dirvi a voi oggi che è tutta colpa di quella maledetta Lehman Brothers, eh, della crisi, oggi magari del Covid, ma la verità è che un po' come Catherine di Cime Tempestose, cioè questa frase che gli dice Nanni, guarda che chi tradisce il suo cuore si uccide con le sue mani. E io, rinunciando per un certo periodo alle passioni, mi sono uccisa con le mie mani, però sono anche tornata indietro, e la cosa incredibile, ve lo dico davvero è pazzesco quando tu trovi la tua strada, qualcosa che ti rende felice, anche se pensi di essere stanca e non avere più energie. Io nel momento in cui dovevo cambiare strada ho detto ma come farò a cambiare strada con tutta la fatica che ho fatto per arrivare qui in cima? Dove la trovo la forza per scendere da ste cazzo di montagna di legge che ho fatto? E l'ho trovata, è apparsa e non so neanche come è apparsa. Sono tornata giù, ho scalato una nuova montagna, è la cosa più bella che non l'ho scalata da sola, ma la sto scalando accompagnata da persone che ti danno sempre una mano. E quindi oggi vi dico, ragazzi, se c'è qualcosa veramente che sognate, che le vostre passioni, voi stessi, teneteveli stretti, tirateli fuori, l'energia poi arriva, e oggi io finalmente posso anche togliermi un sassolino della scarpa e dire a tutte quelle persone che mi dicevano che fantasia, empatia, gentilezza, creatività, sogni, scrittura, parole, immagini, non ci campi. Io oggi li posso dire, sapete cosa vi dico? Io ci campo con la mia fantasia e la mia creatività e spero che lo possiate fare anche voi e dirvelo anche voi. Grazie Valentina, davvero. Sì, sentivo gli applausi dalla chat uh, fino qua, insomma, quindi Antina, complimenti, è eh, davvero una, una storia anche molto ben raccontata, se posso dire, insomma, credo di avere... <ride> essere d'accordo. Con... Ben raccontata che a un certo punto io sono passata facendo la parte della fata madrina che... Dio Dio. <ride> No, ma è vero, io, non, no, io veramente, ragazzi, non vi ringrazierò mai abbastanza. Io posso prendermi questi due secondi per ringraziare persone come te, Alessandra, come Gianluca, Miriam, Mafia, ma veramente tante persone che continuate a condividere tutto quello che avete imparato e permettete anche a persone come me di farlo un po' proprio, a digital update, scusate, eh, ma veramente lì, mezz'ora di applausi, quello che non si impara a digital update, e ci permettete veramente di trovare la nostra strada e di avere gli strumenti per costruirla. Quindi grazie di cuore, sono io che ringrazio voi oggi, davvero. Grazie, Vane, davvero.